Ecco, da come mh, molti di voi sicuramente già sapranno, eh, il corso di teoria di base è un, un corso che fa parte eh, di tutti eh, gli iter formativi. Noi abbiamo cinque iter formativi di base che sono l'agopuntura, il tuina, il qigong, la fitoterapia e le tecniche olistiche yang shen potete vedere qui da questo diagramma a sinistra la teoria di base della medicina tradizionale cinese corrisponde alla parte centrale che raffigura il primo anno in comune a tutti i corsi. Questo significa che frequentando il corso di teoria di base si ha poi praticamente un primo anno già completato per qualsiasi ITER si voglia, si voglia andare a, ehm, a frequentare poi nel secondo e nel terzo anno l'iter sono per lo più ITER triennali eh, fitoterapia cinese un pochino più breve eh, ma sostanzialmente sono comunque eh, sempre tre anni di due anni e mezzo tre anni possiamo dire di corso e quindi mh, per chi poi eh, volesse invece portare avanti un altro tipo di percorsi, c'è la possibilità anche di adattarsi a un proprio piano formativo. Vedete, questi eh, che adesso stiamo visualizzando sono i moduli didattici che compongono i nostri corsi e mh, quindi tutte le materie dei corsi, si può dire, e come potete vedere, ehm, ehm, alcune, vedete, qui c'è la materia e il corso di appartenenza. Vedete che eh, alcuni di questi m, moduli eh, sono in comune tra vari corsi. Per esempio, punti dei meridiani è una materia che si studia sia da agopuntura sia twin a twin art. Eh, medicina biointegrata, che è un modulo di approfondimento eh, sui rapporti tra medicina tradizionale cinese e medicina occidentale, è in comune a praticamente tutti gli ITER. Eh, poi ci sono quei, quel, quei corsi che sono, quelle materie, anzi per meglio dire, o moduli didattici come noi li chiamiamo, che sono, fanno parte esclusivamente eh, di uno eh, degli de ITER esempio la fitoterapia cinese e naturalmente c'è la possibilità con questo tipo di struttura didattica di eh, scegliere delle materie anche che siano estranee al proprio iter formativo nel senso una, uno studente del corso di tuina molto spesso decide di eh, frequentare anche molto spesso la, la, la dietetica cinese, la dietoterapia, Yangsheng, vedete che è un, un corso, che, una materia che insomma può essere sicuramente di grande interesse un po' per tutti gli ITER, gli ITER formativi, quindi, e, e poi al di là di questo insomma c'è sempre la possibilità di frequentare anche dei corsi più brevi, come possono essere eh, il tuina pediatrico, la riflessologia plantare, l'auricoloterapia. Tutte queste materie diciamo, applicative. Scusate, scusate, un scusate, silenzio, per favore, siamo in trasmissione. Grazie. E scusate, riprendiamo, eh, appunto, dicevamo i moduli didattici. Eh, oh, C'è la possibilità anche di frequentare singolarmente alcuni di questi moduli, eh, ma tutte le forme diciamo, applicative della medicina tradizionale cinese noi siamo dell'idea che abbiano bisogno di uno eh, studio preliminare della filosofia e della teoria di base della medicina tradizionale cinese. Quindi mh, voi troverete sicuramente online o nell'offerta didattica in generale delle scuole dei corsi mh, che eh, magari pretendono di eh, insegnarvi o farvi applicare l'agopuntura o il tuina con, eh, con poche diciamo, nozioni sulla base di protocolli e questa non è la vera medicina tradizionale cinese perché comunque per passare alle applicazioni tecniche è indispensabile conoscere le basi della, eh, della teoria medica. E ecco, qui sul sito trovate un po' tutta l'offerta formativa, i vari iter, prendiamone uno a caso per vedere l'esempio Twin A, capire nello specifico. Quali sono le materie che andrete a studiare? Andate a vedere il programma al piano di studi triennale. Come vedete anche qui al primo anno c'è il corso di teoria di base e poi al secondo anno si sviluppano altre, eh, altri corsi mh, dei quali alcuni sono dei corsi squisitamente pratici, per esempio eh, il corso di tecniche di base del TwinA. Eh, sarà una materia che andrà frequentata in presenza, quindi a partire dal secondo anno cominciano gli appuntamenti in presenza, mentre il primo anno è svolto esclusivamente online. E gli appuntamenti in presenza sono abbastanza limitati, eh, cerchiamo comunque di non superare un impegno fine settimanale eh, al mese e si svolgono sempre durante il fine settimana. Quindi vedete poi come vi dicevo esistono anche dei, dei corsi annuali, dei moduli che possono essere frequentati anche da persone che non fanno eh, tutto il percorso completo triennale oppure possono essere frequentati da chi fa il percorso triennale come approfondimenti eh, delle, delle materie studiate. Eh, escluso moxa e coppettazione che, che è una materia che comunque fa parte anche della formazione completa sia in acupuntura sia in tuina si studia la moxa e la coppettazione poi ci sono una serie di attività seminariali la veterinaria olistica, la lingua cinese e il qigong il qigong è stato sempre presente nella nostra scuola a partire dal 2000 voi sapete che Villaggiada ci, ci conoscete, quindi eh, sapete che siamo attivi dal, dal 1990, eh, qui trovate dove stavo evidenziando eh, la eh, curriculum dei nostri docenti, la presentazione dei nostri docenti e la pagina dedicata ai rapporti con le università cinesi, che sono uno dei nostri, diciamo, fiori all'occhiello eh, della nostra scuola, perché fin dal 2016 abbiamo un accordo di scambio di crediti formativi con l'Università di Tianjin e quindi di anno in anno. Eh, Chiaramente ci sono state, purtroppo, delle interruzioni dovute alla pandemia globale, eh, ma insomma ci auguriamo che possano riprendere eh, annualmente queste, eh, questi stage di, eh, di soggiorno e studio eh, presso le università cinesi. Ecco, presso la nostra struttura è attivo anche un centro salute, questo ci consente di poter offrire anche ai nostri studenti una, una componente pratica eh, facendo del tirocinio, facendo delle attività eh, di tutoraggio, di guida agli studenti soprattutto a partire dal terzo anno per abituarli a eh, mettere nella pratica ciò che apprendono teoricamente. Il nostro istituto mh, ospita anche uno un studio d'arte che eh, si chiama Taumaturgia e sviluppa un, un discorso eh, culturale, artistico, eh, che eh, si lega con eh, ideali, diciamo così, mh, perseguiti dalla, dalla nostra scuola, e, cercando di attuare un confronto tra, tra le tradizioni eh, filosofiche e di eh, ricavare dall'insegnamento degli antichi delle chiavi per eh, vivere, esistere eh, la vita in questa nostra eh, realtà attuale. E, qui eh, c'è la parte un po' più interessante per chi si vuole iscrivere a questo corso di teoria di base della medicina tradizionale cinese perché come vi dicevo eh, si tratta di un corso che eh, viene svolto eh, esclusivamente online e per fare questo si avvale di un'aula virtuale che troviamo qui eh, che è una vera e propria piattaforma di e-learning, eh, la vedete dove vengono pubblicati eh, i materiali informativi eh, relativi a tutti i, i corsi che noi svolgiamo qui, eh, molto spesso anche corredati da, da video, tavole e anche con la possibilità, anzi l'obbligo, diciamo così, di sostenere alcuni test che poi vengono valutati dal tutor e che hanno l'obiettivo di rafforzare, diciamo, la comprensione eh, nella, nella didattica. Quindi andiamo a vedere un pochino più nello specifico il corso di teoria di base della medicina tradizionale cinese che, come dicevamo, rappresenta eh, il contenitore comune globale del primo anno di tutti i leader formativi di Villa Giada. Eh, il corso di teoria di base si svolge praticamente da quando è nata Villa Giada, quindi da, eh, ormai sono, sono 30 anni di attività, di attività didattica, con una prima fase diciamo, che va dal 90 al 2000 e una seconda fase che va eh, dal 2000 fino, fino ai giorni nostri mh, quando ci siamo diciamo, stabilizzati presso la sede di... Di Roma, eh, dove siamo in via Volturno e quindi ci troviamo comunque eh, molto vicino a, alla stazione centrale. Questo eh, rende abbastanza eh, interessante anche per, eh, per chi vive fuori Roma, eh, data l'assoluta facilità diciamo, di, di raggiungere la nostra sede eh, dalla, dalla stazione Termini. Eccola qua, siamo nel cuore della, della capitale e, e questo è il, il Museo delle Terme di Diocleziano e noi siamo qui in Via Volturno 2C. Quindi, torniamo alla nostra teoria di base, E qui su questa pagina, che sicuramente molti di voi già avranno, avranno visto, comunque potete sempre andarla a consultare, è una presentazione completa del corso di teoria di base, dove noi diciamo appunto questo, che conoscere la teoria di base è indispensabile per, per andare poi ad applicare a fare un discorso di terapia, eh, diffidiamo da chi ci dà delle formulette, eh, perché le formulette sono eh, il contrario un po' della eh, filosofia della medicina cinese, se vogliamo chiamarla così, perché si tratta di una medicina personalizzata che si basa su un'analisi globale, della sintomatologia e delle caratteristiche, diciamo, di base, del quadro di base della persona, quindi indubbiamente insegna a valutare eh, caso per caso quale criterio adottare nella, nel trattamento, eh, qualsiasi sia il tipo di trattamento che, che possiamo andare a ad applicare quindi il corso di teoria di base in realtà si può fare anche così singolarmente come approfondimento personale al limite anche senza andare avanti volendo non, comunque è un primo, un primo approccio e chiaro che da solo anche se è un corso importante della durata di un anno però eh, mancano un pochino tutte le parti più applicative nel campo dell'applicazione eh, diciamo della, dell eh, delle, delle tecniche questo naturalmente eh, al primo anno mh, non, viene, non viene toccato come argomento cosa viene toccato come argomento? Ecco il programma, andiamo a vedere subito come si svolge eh, il corso. Noi avremo eh, appunto all'interno dell'aula virtuale eh, per ciascuno degli argomenti si tratta di sei argomenti, uno, due, tre, quattro, cinque, sei argomenti. Eh, il primo argomento è in Yang i cinque movimenti. Per ciascuno degli argomenti avremo uh, due video in aula virtuale. Si tratta di eh, lezioni che sono eh, videoregistrate eh, che, eh, che terrò io eh, con l'ausilio di eh, slide diciamo, di, di presentazione. E, certo, e sono... ma devi prima sbloccare il dispositivo. Scusate, eh, Google che ogni tanto si sveglia, non so perché. Allora, eh, quindi, eh, vi dicevo prima dell'aula virtuale. In aula virtuale, appunto, voi avrete eh, queste diverse, eh, queste sei aree, diciamo, le troviamo qui a sinistra, i i cinque movimenti, le sostanze vitali, il sistema integrato di fisiologia MTC, la teoria dei meridiani, eziologia e fisiopatologia e elementi di diagnosi e differenziazione delle sintomi. Per ciascuno di questi argomenti troverete eh, diciamo in aula virtuale appunto due video lezioni e il test online. Più c'è un materiale un po' più diciamo corposo, queste sono video lezioni che hanno le video lezioni hanno l'obiettivo un, un pochino di mettere in luce gli elementi più importanti e cercare di spiegarli in maniera più, eh, più semplice possibile e, in realtà invece le dispense sono eh, dei materiali più mh, più, comple diciamo più completi sono circa 250 pagine eh, di file word che sono da stampare eh, preferibilmente e da tenere diciamo come un libro mh, del, del corso e queste due video lezioni una volta studiate eh, ci sarà da compilare un test online e sulla base di questo studio che può essere fatto diciamo così, in qualsiasi momento eh, della, della giornata è libero perché sono comunque video registrate, poi c'è un appuntamento fisso con me che eh, si svolge una volta per ciascuno dei sei argomenti eh, ed è una verifica online in diretta durante la quale si correggono le esercitazioni. E si, e si danno delle maggiori spiegazioni sui punti che possono risultare ancora eh, poco chiari quindi ripetiamo abbiamo come materiali dispense generali da stampare in file pdf di 250 pagine e poi le video lezioni che sono pubblicate mh, volta per volta man mano che si va avanti con il programma eh, degli argomenti e poi beh, oltre questo ci saranno dei materiali supplementari, ci sono una serie di tavole eh, soprattutto per quanto riguarda eh, la teoria dei meridiani ma anche mh, per gli altri argomenti ci sono una serie di illustrazioni, diagrammi, tavole eh, come materiali didattici supplementari e quindi eh, per esempio adesso noi diamo ancora qualche giorno per, eh, per l'iscrizione e poi dopo Pasqua entro il mese apriamo l'aula virtuale alle persone che si stanno iscrivendo a questa edizione estiva e quindi da lì eh, si può cominciare direttamente a studiare le prime lezioni e il primo appuntamento è il 29 di maggio si va avanti durante l'estate quindi chiaramente qui per eh, la selezione estiva ha il vantaggio di poter accelerare un pochino i tempi, soprattutto per chi poi intende fare una formazione completa triennale con la possibilità di eh, accedere direttamente al secondo anno, in ottobre, al secondo anno degli iter formativi. Quindi mh, lavoreremo durante l'estate. Eh, questo eh, Così eh, per andare un po' più spediti con appunto sempre questo stesso tipo di struttura eh, le video lezioni pubblicate in aula virtuale lo studio delle video lezioni il test online e poi la verifica online in diretta abbiamo fissato un giorno eh, infrasettimanale essendo andando verso il caldo eccetera abbiamo scelto un orario piuttosto tardi, insomma alle 6 del pomeriggio del giovedì e andiamo avanti così con una serie di appuntamenti vedete, eziologia e fisiopatologia, il sistema dei meridiani e i principi della diagnosi e differenziazione delle, delle sindrome dopodiché abbiamo una verifica in diretta in ottobre se ce la facciamo anticipiamo anche un pochino questa data e noi normalmente qui c'è scritto verifica online però normalmente alla fine del corso apriamo diciamo anche alla eh, sede della scuola per poter svolgere questa verifica finale possibilmente in presenza e comunque sempre con una diciamo con un, con un misto di presenza e online per cui chi potrà venire, entro i limiti, diciamo, un pochino imposti dalla, dalla struttura, che sono 10-12 persone al massimo in presenza e, e altrimenti eh, la verifica online si, si svolgerà comunque anche online. Ecco, eh, sulle quote di studio non mi dilungo perché è una parte della nostra amministrazione che non curo io direttamente eh, qui ci sono le indicazioni in generale sulle quote eh, però poi eh, per chi vuole fare eh, la formazione completa eh, dovrà andarsi a consultare le quote dei singoli iter formativi e per quanto riguarda tutti quelli che sono gli elementi diciamo le informazioni relative alla rateizzazione eh, quello è un uh, discorso che si affronta diciamo, in, uh, in segreteria in segreteria formazione. E, mh, trovate qui naturalmente tutti i contatti e i recapiti. Normalmente la nostra segreteria eh, mh, per le parti amministrative, eccetera, eh, funziona il martedì e il mercoledì dalle 10 alle 18. Naturalmente in qualsiasi momento comunque è possibile eh, scrivere mail a villagiada.it per richiedere qualsiasi tipo di informazioni relative eh, agli aspetti anche amministrativi, contabili eccetera. Come ripeto l'istituto applica delle, una, una, una rateizzazione diretta, quindi senza eh, finanziarie esterne e con delle modalità che di volta in volta vengono decise e concordate con, eh, con gli studenti. Prendendo spunto, prendendo spunto da... Eh, dalla domanda eh, di Anna andiamo a vedere un pochino eh, le differenze tra i vari iter formativi partiamo proprio dalla formazione di eh, tecniche olistiche che scena, perché questo in realtà è un corso che eh, abbiamo eh, messo in programma eh, diciamo un pochino più recente rispetto agli altri sono 4-5 anni di, di, di edizioni mentre gli altri ne hanno anche 15-20 eh, quindi è relativamente nuovo perché lo Yangshen innanzitutto andiamo a vedere che cosa significa questa parola che adesso tra chi si occupa di discipline orientali